potremmo partire da una figura a triangolo inset scendo verso l'interno shift D shift D, shift D e così ecco estrudi adesso questi dettagli dovrebbero esserci di 90 gradi posso andare avanti e farmi dare dei suggerimenti in set, dentro, rientra e, e ottengo due specie di antenne e mi incontro un po' più interessante per la luce facilmente eh, preparare varie visuali creo un'altra copia ecco così non è male eh, una frequenza è... È qui ed è pronto per mille altre inquadrature. Questo disegno con, con tutte queste astronavi, con una flotta di tutte queste astronavi in prospettiva con tutti questi elementi sarebbe complicato. Invece qui ce l'abbiamo nel giro di un attimo. In questo modo posso andare a fare degli elementi di colore diverso. La metto al posto giusto. con un pennello ancora più grosso in maniera che ne sparpagli davvero poche posso ruotare la mia illustrazione anche ruotarla in questo modo voglio spostare cerco una bella inquadratura un paio di colpi di pennello e si tratta solo di, di migliorare questo disegno il più possibile.